Si usa quando tra due frasi, due periodi o due sezioni più o meno ampie di un testo c'è un'interruzione forte, o perché cambia l'argomento di cui si parla, oppure perché cambiano le cose dette su quell'argomento. Faccio un esempio. Leggo da un sito internet la trama di un film che quasi sicuramente avete visto. Il film è Avatar. Jake Sully è un ex marine costretto sulla sedia a rotelle. Punto. Grazie agli esperimenti portati avanti dalla dottoressa Grace Augustine, per Jake si presenta l'opportunità di riprendere l'uso delle gambe. Punto. Sally sbarcherà su Pandora, un pianeta dove la mancanza di aria costringe gli uomini a trasformarsi in avatar, ibridi tra gli umani e i navi, in cerca di minerali preziosi, Punto. Ecco, vedete che questo testo è diviso in tre parti, in tre segmenti. Possiamo dire anche, ricorrendo alla terminologia grammaticale, in tre periodi. Al centro del primo pezzo, del primo segmento, c'è Jack Sully, e in questo primo segmento si spiega chi è. È un ex Marine costretto sulla sedia a rotelle. Poi comincia la seconda parte, c'è sempre Jake. Poi però c'è un altro personaggio, la dottoressa Grace. Ma l'argomento più importante di questa seconda parte è un altro, l'opportunità per Jake di riprendere l'uso delle gambe. E poi comincia una terza parte, in cui si parla sempre di Jake, ma che ha al centro un terzo argomento, diverso dai primi due. Pandora, un pianeta dove la mancanza di aria costringe gli umani a trasformarsi in Avatar. Un testo, tre segmenti che hanno al centro argomenti diversi, separati da un'interruzione forte. Ecco perché per collegare questi tre pezzi c'è bisogno del tutto.